Sono Roberto Melsiade, ho 46 anni, sono uno chef di cucina e ho deciso di avvicinarmi al cioccolato eh, per esigenza lavorativa e perché mi sto eh, destreggiando con il cioccolato, ma non avevo degli ottimi risultati e ho deciso di appunto fare un corso per riuscire ad apprendere il più possibile quest'arte eh, così mi sono avvicinato all'Accademia Maestri Cioccolateri Italiani perché penso che potevano darmi un, un grosso aiuto in, eh, per, per togliermi delle lacune e alcuni dubbi che ho sulla lavorazione del cioccolato così è stato e oggi eh, mi trovo ad aver realizzato una pièce un fenomenale anche perché vabbè, ho fatto tanti danni, ma che mi sono comunque serviti a capire quali sono gli errori che non devo mai più fare. Quindi tutto quello che mi è stato spiegato ho cercato di metterlo in, in pratica e, e, e condensarlo dentro questa, questa PS. Appunto perché eh, ci è stato spiegato abbondantemente che le PS vanno studiate bene a tavolino, io all'inizio l'ho fatto, poi ho cambiato, poi ho avuto un sacco di dubbi quant'altro, però alla fine ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta uh, con tutti gli errori possibili e immaginabili e comunque corretti per tempo, grazie ad Angela e a Arianna che ci ha assistito, eh, però siamo riusciti a, ad arrivare a, a, a una pièce finita. Durante il corso eh, sono stati affrontati vari temi, partendo dall'inizio, cioè dal, da, da, da cos'è il cioccolato, da cosa nasce, quindi il cacao, dove viene coltivato, come, come viene raccolto e lavorato per poi farlo diventare cioccolato. La cosa che mi è piaciuta di più vabbè, è stata la pralineria, anche perché è la cosa che mi interessava di più per certi aspetti, ma che poi ho scoperto che ci sono tanti altri che mi interessano. Tra i vari argomenti che abbiamo approfondito e studiato durante il corso, c'è il Bar, quindi la realizzazione da zero di una tavoletta di cioccolato, quindi partendo dalla fava, attraverso la, la, la, la tostatura e poi il melanger. E poi colar, temperarlo e colarlo dentro uno stampo per realizzare una tavoletta e, ed è una delle cose che vorrei approfondire anche questa perché secondo me è una cosa gradevole anche dal punto di vista gustativo per, per chi l'utente finale insomma, quindi anche se non sarà la mia professione il cioccolatiere, ma all'interno della mia professione c'è cioè il cuoco eh, dare un prodotto di questo genere, secondo me a fine pasto è, o magari durante una degustazione con vini, birre o quello che sia, è una cosa decisamente interessante dal punto di vista gastronomico. E quindi arrivando qui ho cercato di apprendere il più possibile, quindi scrivendo e ascoltando e rileggendo gli appunti, guardando le schede fornite durante il corso in mente molto bene quello che è stato fatto e che è stato affrontato sicuramente va eh, proseguito perché altrimenti ne resterà ben poco di questo corso se non, non se lo si fa così fine a se stesso quindi bisogna poi allenarsi e unirsi di tanta pazienza e temperare, temperare, temperare. Eh, con l'assistenza data dall'insegnante da Arianna dall da appunto e da, e da Angela o, ogni dubbio veniva poi trasformato in certezza o comunque tolto il dubbio anche perché durante la lezione comunque c'era modo di poter chiedere e fare domande proprio su quello che magari non era stato compreso o non, non sentito tralasciato lasciato indietro insomma quindi tutti i giorni poi c'era una sorta di, di, di ripasso tutti insieme quindi non, non, manca, non manca mai nulla insomma c'è modo anche poi di chiedere informazioni in merito senza, senza nessun problema i miei progetti futuri sono appunto quelli di introdurre molto più cioccolato all'interno di, di un, un menù e comunque appunto eh, servire con i fry a fine pasto un, una, una pralina o un cioccolatino comunque un, un, un quadratino di cioccolato comunque di, di alta qualità e, e possibilmente fatto, fatto bean to bar e così almeno eh, si dà un, una nota finale a, al, al pasto e quindi continuerò con il cioccolato sicuramente. Non è detto che sia, sia l'inizio di, un, di una carriera di, un pochino diversa.